a morire dom'è ma come fai ad essere da qua cioè ti ammazzata a picconate l'ubiliazione più grande che ci può essere e c'è cioè... oh, aspetta <ride> va bene Aia. Aia. Toh. Stavo, stavo ridendo non me ne frega hai fatto bene grazie prendo controllo no no chi è che mi lancia le seghe? Oh, Ah non lo so Ah cosa sta succedendo? Ma perché non mi piazza il muro? Aia la testa Aia adesso aiuto smettila per favore Basta Ah Eeeh però è eh, bravi Dall'inizio e a prescindere me lo aspetterò. Ah beh sì, quello che te lo devi aspettare fatto. sempre. Che ti pugnalo alle spalle. Era una cosa abbastanza scompatta da tante Game. Tu non mi conosci Boruba. Ah! ah! Per due! Ah! Per quattro! Sì, Ho dimenticato il 3 tra... <ride> <Le ride> Non patate, me ne ero... Le Non me ne ero neanche reso conto! Oh, Leo vai a fanculo, volevo ammazzare Bulba per fare contro di te sei un pirla Mi hai sparato A me distruggilo Ma perché? Impari ah! Ah! Aiuto, <ride> No voglio morire me ma come fai ad essere da qua? Cioè ti ammazzato a picconate, l'umiliazione più grande che ci può essere Tana No perché sto ballando? si sì, vai balla mentre io ti do fuoco palla IN nome del sole Guardiamo sì, il lobby balletto. adesso va bene Eeeh, esagerato io lo conosco già diventerò mai. una divinità quando ammazzerò mio fratello al massimo Eh, per un patate le patate partite le patate porca La gente No, però le patate equivalgono a farmi bestemmiare Schiotto Bestia non è Ecco, seco, vedi? Cos'è eh. la safe? Quella roba che ti ammazza sempre Sì, me la ricordo La tua migliore amica eh? No, la mia migliore amica è la slon è una grandissima bagaggia che di merda <ride> <ride> Non è una bagaggia È una grandissima troia, ci ha fatto morire 30 volte se va bene non di... mi hanno fatto i jumps per colpa di quella fante pantegana del cazzo <ride> che devo andare a soltarla salite? È safe, è veloce ce la safe ce la safe Qual è la safe? ah già ah. quella safe palle no. lo uccido io lo uccido io ho detto che lo uccido io dove cazzo è? ma porca puttana! BORRA! a porca tutta. che che lancia le <ride> sette quella risottina <ride> quanto bella quella risotta via ma è una merda allora. potete riaverla non mi abbandonate per favore gente qua da me qua da me <ride> Guarda me, ho detto! <ride> e io ho, ho detto, gente. Vai avanti. Arrivederci. Arrivederci! I muri, i muri, piazza i muri! No, tieni, tieni, tieni, tieni! PIAZZAMI! Gioce! <ride> tieni, PARA! Pantecana! muori! Ah! Di qua, di qua, di qua! Sto spaccato! Arriva, arriva, arriva, arriva, arriva! Atturano! Ah! Ah! la Ah! No. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! pesce corona! Ah! Ah! Un pesce, Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! La banana, la banana. banana bastardo, eh. la ba <ride> Oh eh, no, no, no, fottiti fottiti No, sta bloccato, mutato. Io io no, io con lui non ci gioco più. Senza mirare. Io no, vabbè eh, un motivo in più per, per toglierti l'amicizia. Senza mirare. Ecco qua, mutato, bloccato. Beh! Da dove cazzo? No, adesso tu mi dici da dove cazzo mi hai colpito? Da dove cazzo mi hai colpito? No, non, lo lo so, non lo so, Attraverso il so. muro? Eh? Non lo so, non lo so da dove... No adesso tu mi dici da dove cazzo mi hai colpito Da dove cazzo mi hai colpito Attraverso il muro? Volendo c'è anche questa <ride> città Non bastava? Le scettate <ride> <cecchilate> di prima? Tutti becco Attraverso il muro ti ho preso Attraverso il muro eh Ti giuro, ma attraverso il muro l'ho Io... preso